Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ragazzi, un video che volevo fare e che sinceramente ultimamente mi sta un po' girando il cazzo riguardo GTA, riguardo i glitch, riguardo un po' tutto ragazzi. Allora... A che cosa è dovuto questo video? Questo video è dovuto a persone che comunque mi hanno commentato perché non dai credito a Tizio e Caio del video sei un pagliaccio oppure su Facebook mi hanno scritto vabbè ma ognuno è libero di scrivere ciò che vuole ognuno può scrivere quello che cazzo gli pare però deve pure accettare le risposte allora io in questo video non voglio prendere di petto nessuno youtuber non me ne frega un cazzo sta litiga con altri youtuber non, non stiamo a fare una guerra tra rap però eh, voglio dire un po' di cosine ragazzi un paio di cosine allora i glitch innanzitutto i glitch di GTA ragazzi da dove provengono? provengono da una community che adesso vi metterò uno, uno screen in questa community ragazzi sono pubblicati tutti i glitch di GTA, questa community è accessibile a tutti, non è una community privata come tanti hanno lasciato a intendere, eh, personcine di poco conto che hanno detto io, io ho la mia community segreta e cazzate varie, insomma non esistono community segrete ragazzi, non esiste un cazzo questa community che è alla portata di tutti ci potrete andare anche voi vi lascerò il link in descrizione e potrete verificare tutto ciò che dico e i glitch allora parto col presupposto che quando uno porta un after patch e poi scrive esclusivo sul suo eh, video quel, quel glitch non è esclusivo ragazzi non è esclusivo perché il fondatore di quel glitch non è questa persona che ha portato l'after patch. Un after patch non fa del glitch una tua esclusività. Quindi non puoi scrivere esclusivo, non puoi dire l'ho scoperto io, non puoi dire ste cazzate. Questa è la pagina di Seven Sins, ragazzi, dove potrete trovare tutto quello che cercate. Io vi faccio scorrere, io ce l'ho qui salvata perché ci vado spesso. Però eh, comunque sia andate e vedete perché vi lascerò il link in descrizione comunque tornando a noi quando uno prende e scrive esclusivo significa che il glitch è esclusivo e che lo hai creato tu da zero da zero quindi coglionazzi se scrivete esclusivo italiani spagnoli francesi e cazzi e mazzi solo perché avete trovato un after patch e tanti coglioni mi vengono a co commentare, ah ma quel glitch l'ha scoperto quello, no siete una manica dei coglioni, pure voi che mi commentate, siete una manica dei coglioni perché il glitch non l'ha scoperto quello se non le sapete le cose non parlate, perché i glitch partono dal forum, poi allora, se c'è un glitch e io, eh, inizialmente sto glitch funzionava, poi viene patchato, e magari io trovo un after patch e ci sono tot passaggi in quel caso il 30% delle idee di quel glitch sarà mio ma il restante rimarrà del fondatore del glitch quindi non scriviamo esclusivo ragazzi sui video non scrivete esclusivo, esclusivo non c'è un cazzo a meno che non lo scoprite voi anche perché invogliate tutti sti bimbetti minchia a scrivere in giro su youtube, ah tu copi io non copio a nessuno perché io mi arrivato a prendere sul forum i glitch e se sul forum c'è quel tutorial in inglese e lo leggo io e lo leggono altre 500.000 persone e ovviamente seguono al passo quel tutorial perché quel tutorial va fatto così automaticamente potrebbe sembrare una copia ma abbiamo seguito gli stessi passi quindi non mi è a dire tu copi tizzi e caio, tu copi caio e sempronio perché voi che scrivete queste cazzate siete imbecilli! Siete una manica da imbecilli! Che non capite un cazzo! Venite dalla montagna del sapone con la sapoletta sotto al culo e pretendete pure di parlare! Mortacci vostri! State pezziti Vedete da sta Ma no perché io mi incazzo! A me me ne frega un cazzo, ma potete scrivere quello che vi pare pure sotto i commenti di questo video! Scrivete quello che cazzo vi pare! Perché tanto imbecilli siete e imbecilli rimanete, questo è il problema vostro. L'imbecillità, l'ignoranza e l'imbecillità. Perché? Perché credete a uno youtuber che sia spagnolo, che sia francese, che sia portoghese, vi scrive esclusivo. Assolutamente no, non è così, ragazzi. Il discorso è solo quello. Il discorso sta qui. Questo forum, ragazzi. Tutti i youtuber e tutte le persone comuni possono andare a accedere in questo forum e possono comunque visitare e vedere ciò che dice, ciò che, che pubblicano. E allora quelli che pubblicano in questo forum e che comunque sono i reali fondatori, allora lì gli si so, può dare credito o meno, indipendentemente da quello che uno voglia fare. Se io per dire in un video devo dire sto video l'ha fatto tutto facile franz se me va lo dico se non me va non lo dico c'è cioè, sta nella popolazione mondiale che non dice un cazzo Perché io proprio maxi milk devo sta di che eh, il glitch l'ha fatto tizio e cagli e sempronio a me non me ne frega un cazzo cioè io lo porto se me va de dirlo lo dico se voglio da a uno perché ha fatto un bel video come è successo nei giorni scorsi che io ho pubblicato il video di uno e gli voglio da credito perché ha fatto un lavorone nel video allora glielo do il credito per carità del dio ma lo deve meritare il credito non dico che tanti youtuber non meritano il credito però non capisco perché solo io gli devo da credito comunque sia ragazzi questo è quello che volevo dirvi detto questo piantiamola, finiamola qui perché mi avete rotti i coglioni con tutti i messaggini del cazzo e stronzate varie non fate le pecore, usate la testa un saluto a tutti e al prossimo video